Goffredo, leggendo questo librettino la cosa che mi ha colpito maggiormente è che ogni tanto ritorna questo bisogno di arte, abbiamo bisogno di arte, che è una cosa che non si sente molto in giro. Ma perché l'arte mi sembra stia attraversando un periodo nefasto, terribile, come tutta la società, cioè è stata nel corso del Novecento via via trasformata in comunicazione. Oggi l'arte è un appendice, è una forma della comunicazione, quindi della merce. La comunicazione è una comunicazione a senso unico, non è uno scambio perché è un potere che impone a un pubblico di cosa vedere, cosa mangiare, cosa leggere, cosa pensare, cosa ascoltare e, e quindi ovviamente l'arte non c'è, è semplicemente una merce in mezzo a tante altre merci. L'arte è importante perché dice le cose che non si riescono a dire nel sociale, nella vita quotidiana, perché dice il di più, dice l'altro, dice l'utopia, dice la paura, dice, dice tutto quello che fa parte dell'umano ma che la politica, la società, l'organizzazione civile non riescono a coprire, ad assolvere. In questo senso io credo è molto vicina alla religione, in certi casi è la religione, nel senso che in certe epoche storiche l'arte ha sostituito la religione, quel di più, quel bisogno di, di, di oltre che nella, nella concretezza dei giorni sparisce e noi non siamo. Siccome oggi eh, questa l'arte è estremamente mortificata dal mercato, è mercato, credo che bisogna farla rivivere attraverso quelle minoranze che per fortuna ci sono e che però sono molto marginalizzate, sono fuori dai grandi giri, questo vale per il cinema come vale per, per tante altre cose. Ridargli fiato è un po', come dire, ecco, è come... Mi colpisce molto i certi discorsi dell'attuale Papa argentino che è come se ogni epoca dovesse ridefinire che cos'è Dio per, per, per quest'epoca, di che cosa quest'epoca ha bisogno sul piano di un discorso molto più generale, trascendente. No? Allo stesso modo ogni epoca deve ridefinire che cosa è arte e questo è successo in passato. No? Se tu pensi ancora dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, pensa solo al numero di manifesti che gruppi di artisti scrivevano, si mettevano insieme. Oggi non esiste più assolutamente questo. Sono personalità individuali oppure così masse di coglioni che fanno film, recitano, cantano, ballano, scrivono, giocano, ma che perdono tempo, che non producono nulla, che abbia senso per gli altri o abbia senso per, per un discorso di, di, di apertura anche a, al mistero dell'esistenza, domande sul senso e anche domande su come uscire da questo imbuto in cui ci hanno cacciato. Ecco, sempre leggendo il tuo libro, ogni tanto ci sono dei suggerimenti, diciamo, per quello che dovrebbe fare l'arte. Uno è l'arte come disobbedienza, che è un po' un filo che, ti, che, che usi anche per scegliere alcuni registi e non altri. E un altro che mi sembra anche interessante questo ma difficile da seguire è il fatto che tu riconosci come per esempio per buona parte del Novecento la cultura alta aveva sempre come dire, si era sempre incrociata con la cultura bassa cioè riconoscere delle cose diverse da sé in una tradizione che apparentemente era lontana dall'arte queste ma due qualità... Sei... Io credo, come diceva Tostoi, che esiste un'arte del popolo, espressa dal popolo. Io ho visto, essendo vecchio, ho fatto in tempo a vedere negli anni dopo la guerra vedere eh, le ultime sceneggiate, le ultime feste di piazza vere, le ultime, eh, gli ultimi marionettisti, burattinai, cantanti eccetera eccetera. Tu pensa solo a Milano, la tradizione tecoppa, come si chiamava quel comico milanese morto due anni fa. Ah no, mazzarella. No. mazzarella. Insomma erano, erano prodotti del popolo e avevano una loro funzione, una loro storia. Il popolo produceva la sua certo. arte, delle sue forme di espressione. Pensa a Totò, pensa a Edoardo, pensa a Franco Garcia, che ne so. È ovvio che nel momento in cui il sistema de, dei media invade tutto, diventa un potere e strappa al popolo questa possibilità perché gli impone le cose da vedere, le cose da, da, da leggere, le cose da, da cantare e questo è, è già una perdita, è una perdita enorme. L'altra perdita sta nel fatto che l'arte che è nata, questo io cito Platone per, per dire il non dicibile per perturbare, dice, per mettere in crisi, per costringere a pensare gli individui sulla loro situazione, sul, sul, sul, sul senso dell'esistenza, a porsi le grandi domande, sia storiche che, che filosofiche, metafisiche, beh questo non c'è più perché appunto c'è il potere, allora il problema è arte e potere, il potere oggi è in mano a diciamo un ceto medio, una piccola borghesia alfabetizzata, laureata, mediocrissima, diciamo la verità, perché non ci sono più le punte, sono rarissime e non c'è più il popolo. Quindi c'è solo il medio, c'è solo la piccola borghesia. Quando Virginia Woolf si incazzava perché le dicevano che lei faceva l'arte alta e quindi lei diceva, ragazzi, esiste l'arte alta e l'arte bassa, Esiste eh, l'arte prodotta dal popolo e l'arte dei grandi intellettuali e dei grandi artisti. Hanno avuto sempre uno scambio tra di loro. Cervantes, se è basso o alto, Dante, alto o basso, Manzoni, alto o basso, Leopardi, alto o basso. Capisci? C'è cioè, un incontro tra, tra queste due c'è il corpo e c'è lo spirito, c'è la storia e c'è le grandi riflessioni, però queste cose avvengono anche nel cinema di Totò, non avvengono solo nel cinema di Antonioni, capisci? E il rapporto, pensa Fellini, pensa per il cinema Monicelli, pensa Pasolini, pensa, non so, insomma, questi hanno avuto un rapporto con il basso profondissimo, no? Fellini si è servito dei clown di, di, di tutta quella tradizione lì, è quello che l'ha usata meglio. E allo stesso modo Pasolini, insomma, che poi lavorava con Totò, con Francia con, con, eh, no. capito Questo è quello che manca oggi, è questo. mentre c'è questa medietà controllata dalle banche se vuoi, perché in realtà Hollywood non esiste più, non ha più nessuna autonomia, non c'è più un, un, un rapporto con un, un pubblico che ti dice questo mi piace, questo, mi piace, di questo ho bisogno, di questo non ho bisogno. C'è le banche newyorkesi con i loro uffici studi, migliaia di sociologi, di, di inchiestatori di mercato, di intervistatori, eccetera, eccetera, che elaborano il prodotto, la merce che possa vendere di più e questo è, è la tragedia del nostro tempo dal punto di vista dell'arte per cui l'arte si è andata a rifugiare ai margini nel cinema è evidente, in Italia il cinema ufficiale produce merda ma sì, ma anche i migliori che erano, avevano una funzione 50 anni fa Bellocchio, Bertolucci, questi qua, l'ultima generazione la nostra generazione, oggi non hanno più nulla da dire né vengono messi in grado da una società che li spinge a dire qualcosa di importante e il resto è cacca e ai margini invece tu c'hai Pietro Marcella, Alice Rolvacca Michelangelo Frammartino delle... però è un'arte che nasce fuori dai grandi giri e che cerca di trovare un suo pubblico è un'arte minoritaria per forza in qualche modo in questo io vedo delle forme di anarchia, nel senso di autorappresentazione, autogoverno, autoproduzione -eh, auto e anche di rapporto diretto un pubblico e i, suoi, e i suoi artisti. È una cosa minoritaria, però bisogna accettare una cosa di questo genere. Un'arte di massa oggi non è pensata. Eh, buona parte di questo libro il cinema del no è dedicato al cinema e tu fai un lungo percorso per cercare di, come dire, di analizzare una serie di registi che eh, hanno detto no in qualche modo, in modi più o meno anarchici all'inizio ci sono i capisaldi, cominci con Chaplin, prosegui con Jean Vigo, Buñuel, Bresson diciamo che sono un pochettino i grandissimi e poi analizzi anche altri registi magari più sorprendenti tra virgolette lo spazio che dedici a Clouseau per esempio eh, o anche altre cose in altri... arrivando agli anni nostri ci sono due registi però come dire, su cui tu ti soffermi molto uno è Fassbinder e l'altro è roccia e sono tutte e due mi veniva in mente... e Kaurismaki e, tu... e, e, esatto. e sì, allora è vero i primi due cioè, mi, mi erano uniti anche da questa autodistruttività in qualche modo Kaurismaki un pochettino meno ma c'era questa eh, capacità di eh, cioè questa, questa rabbia che finiva in qualche modo per far male anche a loro stessi Appunto, pensavo soprattutto a Fassbinder sì perché e, in quegli ero... anni nei loro anni, agli anni della Nuvelle Vague c'era l'idea di uno scontro fortissimo in atto contro il potere capito? C'era l'idea di poter cambiare tutto, rinnovare tutto no? di, di, di, di mettere in discussione tutto e, Kaurin Machi viene molto dopo, è una generazione che a queste cose non può crederci più, sa che i giochi sono fatti, che abbiamo perso, sa che abbiamo perso, che la libertà, la democrazia, il progresso ha perfino, cioè, sono, abbiamo perso, non ci sono... Cazzi, insomma. È... È... È... In qualche modo sì, sì, sì, no, non c'è più questa rabbia, c'è una sorta di disillusione, di, di, di malinconia, diciamo ecco, forse è la parola giusta di malinconia nel raccontare eh, come il mondo ci ha fregato, no? come la società ci ha, ci ha fregato. Gli altri avevano ancora questo, anche nella loro disperazione, era una disperazione vitale, era un vitalismo frenetico quello di Rocha, quello di Fassbinder, erano personaggi trascinanti, che, che, no? magari poi suicidi in qualche modo, però, no? ma lo stesso Pasolini in fondo. No? Ecco, cioè, hai parlato di Pasolini e quando parli di Pasolini c'è una cosa abbastanza, come dire, che mi sembra su cui vale la pena riflettere un pochettino, dove tu chiedi ma che cosa si deve chiedere a un artista oltre la testimonianza che sanno dare in opere forti e talora fortissime, sofferte ed esigenti di verità e di dolore, di disagio del vivere in uscita menzoniere e bigotta, le cui bugie... Servono precisi interessi di classe. Cosa si può chiedere oltre a, queste, oltre a queste cose, oltre alla capacità di mostrare diciamo le contraddizioni del reale, come si diceva? Di essere anarchici: cioè di, di andare un po' più a fondo nelle loro convinzioni e di osare di più di essere. Insomma, in realtà, la paura di Pasolini era quello di essere isolato. No? Lui era una continua sfida al mondo, però con L'idea che il mondo gli rispondesse, no? se il mondo non gli risponde più e a quel punto no? se il dialogo in qualche modo si interrompe, se la provocazione non va a segno, no? tu che fai? Ti ritrovi senza più neanche un nemico e nasce questa disperazione che porta poi a quelle forme di... di... Di disastro che sono le sue ultime opere. Io credo che questa sia una condizione che in più epoche storiche molti altri artisti pensano solo al romanticismo, insomma Schiller, non lo so, insomma è pieno i tedeschi, anche, insomma, è, è pieno di, di, di scontri col mondo da cui esci perdente no? e, e, sì. e alla fine il mondo ti, ti vince. Però, eh, la sfida sta in questo, insomma, nel fatto di riuscire a resistere a questo, no? Come dire, bisogna in qualche modo che un artista vero parta dalla convinzione che non c'è più niente da fare. Solo allora forse riesce a dire delle cose che sono utili agli altri, capito? Se invece pensa che ancora c'è un dialogo possibile, eh, io, è, è, fregato, è fregato, perché in realtà il dialogo, no, no? Lui lo può trovare soltanto come sfida. Se rinuncia alla sfida, non... Non, non, non rinuncia anche in qualche modo all'arte. L'artista deve come dire, avere questa sfida qui, però poi c'è un problema: c'è il fatto che di fronte deve avere un pubblico, e forse questo pubblico bisogna educarlo. Tocca ai critici come te. No, il pubblico se lo devono cercare, gli artisti se lo devono cercare devono trovare un loro referente che è un referente minoritario come loro sono minoritari ma d'altronde le grandi avanguardie sono nate così non è che Majakowski è stato santificato da Stalin ma prima Stalin l'ha ammazzato prima di santificarlo bisogna ricordarsi anche di questo insomma. No? E, e la loro forza d'urto è, è una forza d'urto che ha una dimensione anche in qualche modo tragica, che loro non possono escludere, capito? Se loro vogliono solo i, le due molle del, della vita sociale contemporanea, ma degli artisti in particolare, sono il successo, la fama, la fama e il denaro. Apparire il e avere. Essere non gliene frega assolutamente niente ai registi del cinema ufficiale romano di essere, di essere degli individui, pieni completi magari tragici ma insomma non gli importa niente gli interessa guadagnare e essere famosi solo queste due cose credo che il primo passo sia per un artista di pensare che il denaro è merda come ci dicevano già dal medioevo e che come ci ha ripetuto freud peraltro e che eh, il, il, il successo è assolutamente transitorio, e io oggi sono sbalordito ogni tanto quando mi capita di incrociare in qualche situazione dei famosissimi eh, registi di appena 20-30 anni fa che sono dei cadaveri ambulanti, sono dei morti, capito? perché il loro successo è un successo che è determinato dai bisogni di, del mercato, per cui ti porta in palma di mano per 5 eh, anni, 10 anni, perché riesci a tirare il pubblico, riesci a far soldi, eccetera, e poi ti mettono da parte, perché il sistema dei media ha bisogno continuamente di sangue fresco, di carne nuova, di facce nuove, sì, e ti sì. butta via gli altri. C'è un modo, gli americani parlano de dei DVD ieri dicendo degli has been, e hey fu, no? Eh, e a me questa è una cosa che mi fa impressione, perché non faccio nomi, però... No? quelli che appena 15 anni adesso venendo in metro ho visto per strada eh, i manifesti di un film con Pieraccioni mi sembra uno come più, più, più antico di, di, di, di, di Plauto chi è Pieraccioni? Insomma, chi dei giovani ventenni di oggi sa chi è Pieraccioni? per 3 o 4 anni Pieraccioni ha rotti i coglioni a tutti con un toscanismo di merda facendo dei film ripilanti no? e, e, e, e il sistema lo ha Adesso questo si ripresenta, ma questo vale anche per delle de sì, persone sì. di gran talento che il loro talento l'hanno sciupato nell'ondata del loro trionfo. Moretti, Baricco, Benigni, pensa solo questi tre che mi vengono i primi. Vengono i oggi sono degli asbini. Yeah, Moretti sta un po' tra... mm, Non credo, no, cioè, non Moretti so. è più simpatico oggi di ieri perché ha capito che ieri era un po' un fesso. Eh, però non ce la farà perché questo sistema non gli darà il fiato, non, non gli dà una seconda chance, non so se mi scrivo, Corrad, no? Ma non c'è una seconda chance, nel sistema dei media non c'è una seconda chance. Sì, c'è, certo, il rival, <coughs> allora, eh, che ne so, o resti sul terreno sempre perché sei astuto, bravo, intelligente, Bob Dylan, Bruce Springsteen, ci sono questi personaggi così geniali no? che sanno essere presenti al loro tempo. Il tempo cambia ma io lo capisco e riesco ancora a interpretarlo e a raccontarlo e a trovare una comunicazione con il pubblico di oggi, no? con quello di... Altri invece che sono il portato di un'epoca cambia l'epoca e loro spariscono. In copertina di questo Il cinema del no hai scelto una fotografia di un film di Maresco e Cipri eh, perché questa scelta? Ma perché Maresco mi sembra in Italia il più radicale dei nostri registi, anche con i modi di produzione che, che attua con le cose che fa, eccetera e perché eh, in qualche modo è anche il più barocco dei nostri registi, in fondo lui parla sostanzialmente della morte di un mondo della morte dell'uomo di un uomo che si spazia di una società di macerie e questo credo corrisponda un po' a un, al discorso latente alle nostre spalle, quello che abbiamo no, le nostre angosce di oggi, i nostri problemi. Viviamo in un'epoca barocca qualcuno l'ha detto, è come il Seicento, insomma, il picaresco eh, l'arte di arrangiarsi, le, le, le, le truffe, insomma siamo in un'epoca che somiglia molto quella era un'epoca di transizione, questa è probabilmente è un'epoca prefinale, però ci sono delle, delle, somiglianze, delle somiglianze forti. E poi Maresco, è come dire più no di Maresco chi c'è? C'è solo Bresson, capito? Io nel cinema del no penso a questi, perché Maresco non è uno che cerca, cioè che non ha, non c'è un filo di speranza. No, I giochi sono fatti, quello che, che, che dice Bresson nei suoi ultimi film, insomma, è, è Dio è morto, è, la società è orrenda, il potere ha vinto, la disumanizzazione cresce, e la natura eh, viene distrutta e, e, no? e, e cosa resta? Resta un'immagine dell'uomo che è un po' anche questa che ha attraversato un po' il Novecento, perché la scomparsa, che ne so, del ritratto nella pittura, la scomparsa della pittura come rappresentazione della realtà, ma è diventata docchetti, visioni e, e installazioni. insomma E', e anche questa una storia che, che è venuta avanti via via. L'uomo di, di, di Maresco è un, un residuo dell'uomo, no? è farlo. un resto dell'uomo, è un avanzo. È una... E questo è un modo di dire... Eh, a quelli che si credono eh, belli come fotomodelli eh, come fotomodelle, eccetera, eccetera, guardate che siete invece questa cosa qui, no? il vostro orpello. Nel giro di dieci anni sparirà e sarete. È il vecchio Memento Mori. No? Del, del, del, del medioevo che ritorna, insomma, cioè la, la, la vita umana è precaria, l'esistenza è, è rapida, veloce eccetera e bisogna cercare di usarla per cambiare il mondo, cambiare, fare in modo che sia un mondo vivibile per tutti e non solo per, per i super ricchi che sono le oligarchie naziste del potere di oggi.